Siamo felici di essere qui oggi perché pensiamo che eh, l'invito che è stato fatto dai compagni dell'ex OPG sia, sia un'occasione, anche se sappiamo che il passaggio elettorale appunto è un mezzo e non è il fine, sappiamo che è un'occasione per creare rete finalmente tra tutte le lotte che ci sono in questo paese, ma non la solita unità che viene sbandierata a ogni, a ogni tornata elettorale, ma un'unità vera fatta di, di connessione tra le lotte che, che, che vivono e fanno crescere questo paese. Pensiamo che sia poi l'occasione fondamentale per dare vita e dare voce a una generazione che ormai è nata, cresciuta nella crisi, alla generazione dei, dei, dei voucher, alla generazione dei disoccupati, alla generazione dei precari, alla generazione di tutti quegli studenti che sono costretti a fare l'alternanza scuola-lavoro, che sappiamo che altro non è che lavoro minorile e sfruttamento lavoro minorile gratuito. Sappiamo? Sappiamo anche che la nostra generazione è una generazione di giovani che è stata costretta a emigrare perché ci dicono continuamente che, che è un'opportunità quella di andare all'estero, mentre sappiamo che tantissime, per tantissimi giovani di noi eh, la, è una scelta obbligata per provare a migliorare le proprie condizioni, per provare ad avere un futuro più dignitoso. Eh, andare a fare il lavapiatti a Londra non è sicuramente eh, il miracolo de, del mercato unico e del, del neoliberismo, ma è una scelta che viene imposta ai ai popoli e ai paesi della periferia europea appunto sappiamo che però per dare questo è fondamentale iniziare a, a capire chi sono i nostri nemici e noi ormai lo diciamo come noi restiamo da da sempre pensiamo che in primis sia l'unione europea quell'unione europea che da un lato mette in campo e impone politiche eh, di austerità antipopolari antidemocratiche, lo abbiamo visto con tutte le reazioni di sdegno delle, delle classi dirigenti dopo i voti di rottura che si sono succeduti eh, negli ultimi anni è un'unione europea il cui vero volto l'abbiamo visto col massacro sociale e la guerra economica che ha fatto che ha fatto in grecia lo abbiamo visto nel donbass lo abbiamo visto nella durissima repressione alle lotte dei lavoratori in francia lo stiamo vedendo adesso con la complicità dell'unione europea la violentissima repressione al popolo catalano e al diritto di autodeterminazione e di scelta pensiamo che sia importante dare nome ai responsabili di questa situazione di queste politiche antipopolari e antidemocratiche per contrapporci a una retorica che ci vuole divisi a una retorica che vuole i lavoratori garantiti contro quelli non garantiti i giovani contro i vecchi gli immigrati contro gli italiani noi sappiamo, l'abbiamo visto ieri, nella grandissima manifestazione che c'è stata dei lavoratori migranti, che è possibile dare un'idea diversa, che è possibile essere uniti nella stessa piazza perché siamo tutti parte della stessa classe di sfruttati, esistono gli sfruttati esistono gli sfruttatori ed è questa la divisione che noi dobbiamo avere ben chiara. Pensiamo quindi che oggi sia un'opportunità per rompere con qualsiasi ipotesi di compatibilità, in primis per rompere contro quest'Unione Europea, perché sappiamo che non è riformabile, è stato detto tante volte ma va ribadito, per rompere contro questo centro-sinistra di cui non ne possiamo assolutamente più e che ci disgusta, per rompere contro i fascismi, per opporci a tutti i fascismi e anche a quei finti antifascismi da poltrona che abbiamo visto poi ritornare negli ultimi giorni. Io concludo dicendo che ci chiamano generazione Erasmus, ma noi sappiamo che siamo la working poor generation e adesso è arrivato il momento di alzare la testa e fare vedere che noi contiamo. Grazie.